Emma Stone e il suo ricordo della folle notte con Leonardo DiCaprio. Bella e talentuosa, Emma Stone è una delle attrici più richieste e pagate del momento, a conferma della sua irresistibile scalata all'Olimpo di Hollywood. Fin da quando era bambina, la Stone è stata vittima di attacchi d'ansia e di panico, che hanno condizionato la sua quotidianità. Oggi è una donna rinnovata che ha coronato il sogno della sua vita. Lastone ha ricordato infatti con grande emozione la sua folle notte degli Oscar quando, il suo idolo assoluto di cui era innamorata fin da ragazzina, le ha consegnato la tanto agognata statuetta, lui si chiama Leonardo DiCaprio. Emma Stone e Leonardo DiCaprio, i sogni sono desideri di felicità. L'interpretazione del ruolo di protagonista femminile, nel celebre film La La Land, le è valso la vittoria del primo premio Oscar della sua carriera. L'attrice, durante la premiazione, è apparsa più commossa ed emozionata che mai, è stato il suo idolo di sempre, Leonardo DiCaprio, a premiarla consegnandole la preziosa statuina. Innamorata di lui fin da ragazzina, per l'attrice aver avuto vicino in quel momento il bel di Caprio è stata la ciliegina sulla torta, quella notte rimarrà stampata nella sua memoria per tutta la vita. Emma Stone ha soli 28 anni ha già vinto numerosi premi e la sua carriera sta vivendo un successo irresistibile, sono tantissimi infatti i registi che desiderano di averla nel loro cast e il grande pubblico non perde occasione di ammirare le sue straordinarie interpretazioni. Nel nuovo film uscirà il 9 novembre. La Stone veste i panni della tennista e femminista Billie e Jean King ed è parsa completamente diverso. La sua bellezza, unita ad un fascino camaleontico, le permette di interpretare qualunque ruolo, risultando sempre convincente e a fuoco. Emma e la sua vita tra cinema e realtà. Il vero nome di Emma Stone è Emily ed è figlia di una casalinga e dell'amministratore delegato di un'azienda, a 15 anni ha deciso di trasferirsi a Los Angeles lavorando come commessa, per inseguire il suo sogno per la recitazione. Nel giro di pochissimi anni la sua vita è cambiata completamente e ora, da commessa originaria dell'Arizona, Lastone si è trasformata in una delle vive indiscusse del cinema internazionale. Considerata a tutti gli effetti una delle grandi promesse di Hollywood, Lastone ha conquistato per il suo talento e la sua grazia il pubblico di tutto il mondo, che è rimasto incantato dal suo ruolo in La La Land. Un film che ha colpito l'immaginario collettivo, trovando l'equilibrio perfetto tra cinema e realtà. Un grande merito della giovane attrice è quello di non fermarsi mai, anche dopo aver vinto il premio Oscar Emma ha continuato a recitare, impegnandosi giorno dopo giorno in nuove ed emozionanti sfide. Ispirandosi a grandi attori del passato. Emma Stone ha dimostrato al mondo come con l'impegno e la determinazione ogni traguardo possa essere raggiunto, diventando la persona che fin da ragazzina voleva essere. Bella, coraggiosa e talentuosa, il successo di Emma è appena iniziato e in molti sono certi che regalerà ancora tantissime sorprese ai suoi fan.